Allora, questo presidio è nato per due motivi. Il primo è il distributore della Cuet, che deve nascere le piazza di Piazza Abbiategrasso, insiste su 2.000 metri quadri di ex giardino che è antimato con alberi di 30-50 anni. Eh, siamo stati costretti ad adire le vie legali al Tarra per bloccare il cantiere. Abbiamo vinto l'istanza di primo grado, però purtroppo sia Pue che il Comune ci stanno portando in secondo grado al Consiglio di Stato per cercare di ribaltare la sentenza. Stiamo ancora aspettando l'assessore Granelli che ci ha promesso un ripristino dell'area a verde. Quindi siamo in attesa ormai da quasi tre anni di capire che cosa ne sarà di questo ex parco. Per quanto riguarda invece il parco Picinello, no. per parco una volta constatato che i lavori per il primo lotto che erano già stati eseguiti hanno portato a uno sbloppio di eh, falsa cementificazione, luci di giorno e di notte, e gente che entra con le macchine, un disastro totale. Ci siamo messi di impegno a difendere il parco agricolo che è rimasto l'ultimo parco agricolo ancora presente a Milano, anche in questo momento ci si può andare tutto coltivato a grano, gran turco e viso, in questi giorni addirittura è stato anche innaffiato, quindi voglio dire davvero un parco agricolo si può vedere a proprio nudo. Noi lo vogliamo preservare in quanto parco agricolo, e in quanto tra le rocce, i cespugli e lungo un cavo dove ci sono molte siepi eh, spontanee, che sono piene di avifauna e di biodiversità. Volemmo salvaguardare questo residuo di, eh, di eh, natura ancora genuina che ci preserva tanto più in questo periodo di, di lockdown, dove abbiamo capito che il verde, gli alberi sono il nostro respiro e lo dobbiamo difendere. Comunque. Quindi siamo contrari a ulteriori cementificazioni, a ulteriori illuminazioni, manufatti, orti. Che per quanto gli orti in sé sono una buona iniziativa, però non all'interno di un parco agricolo perché l'orto comporta che vengono tante macchine, tante persone in più. L'orto è eh, a disposizione personale, invece il parco deve essere a disposizione di tutti, non soltanto di quelli che hanno l'assegnazione di loro. Quindi noi cerchiamo di riuscire, abbiamo raccolto quasi 30.000 firme su una petizione 114, l'abbiamo fatto alla Commissione comunale dove abbiamo esposto le nostre ragioni e la richiesta nostra fondamentale è questa, i 3 milioni di euro previsti per i lavori del secondo atto chiediamo che vengano utilizzati per il ripristino della cascina Campazzino che ormai cade a pezzi e che quindi venga ristrutturata a spese del comune e resti a disposizione della collettività con fini agricoli, didattici, si potrebbe fare un bel museo dell'agricoltura. Questo poi si vedrà. Quindi, questa è la nostra richiesta fondamentale. Basta è, eh, è stata espropriata per questo? È stata espropriata già dal 2003 LRD. per questo motivo e già hanno fatto un'area una, un didattica a fianco alla tettoia della stalla che se ne cade a pezzi, quando invece almeno quel pezzo avrebbero potuto farlo lì e evitare quel pezzo di verde che hanno comunque tolto. Che è Oshel, che adesso, essendoci le luci di notte, sta diventando un luogo frequentato anche di notte, perché di notte lì non c'era mai nessuno, e invece adesso di notte c'è sempre qualcuno che va lì, mangiano, bivaccano, lasciano la spazzatura, accendono fuochi. Cioè, stanno snaturando un parco agricolo, non è un parco urbano, insomma. è un parco dove vediamo le lucciole. Se andate proprio in questo periodo, fino più o meno a metà giugno, ma già da una settimana, si vedono le lucciole. però quando si arriva dove ci sono le luci accese, viene un pugno nello stomaco perché non si vedono più. In una parte dove ancora è, diciamo il buio si riesce ancora a vedere. E consigliamo a chiunque ci sta ascoltando di andare dalle 10 alle 11 a vedere questo spettacolo meraviglioso La fiaba. e a sostenerci su Change e guardando la nostra pagina Facebook.